Benvenuti nel video di presentazione di Mozilla Hubs. Per entrare in Mozilla Hubs basta aprire un qualsiasi motore di ricerca e scrivere Mozilla Hubs. E questo è il link giusto. Questa è la pagina generica. Per utilizzare Mozilla Hubs eh, non occorre registrarsi, nel senso che si può entrare benissimo in una stanza, nella stanza di qualcuno se si ha il link, o creare una propria stanza se non ci si registra, se non si fa il login eh, quello che si fa è impermanente quindi alla chiusura di Mozilla Hubs tutto viene cancellato però in questo caso è interessante vedere per la presentazione generale della piattaforma quindi io clicco su Create Room come prima cosa, senza fare login e la piattaforma si carica cioè l'ambiente si carica ci vuole qualche istante, ed ecco che eh, entriamo, vediamo dal movimento che siamo in un ambiente che ci dà l'impressione di essere tridimensionale. Clicchiamo Join Room e come prima cosa ci viene chiesto di eh, creare, di scegliere un avatar. Modifichiamo il nome con un nome generico. Se vogliamo possiamo cambiare l'avatar cliccando su Change Avatar, come vedete c'è una ampia scelta. Scegliamo uno qualsiasi. Accettare. A questo punto io muto il microfono per non avere un problema di eco. Si può testare l'audio, si entra nella stanza. Ecco, in questo momento siamo entrati nella stanza. Eh, vediamo come ci si muove, i principali comandi per il movimento sono questi eh, parlo da pc quindi ho un, sono dotata di un mouse con rotella, Clicco, tengo cliccato mouse del, eh, il tasto sinistro del mouse e sposto, ruoto, ruoto eh, il mouse e come vedete si ruota anche l'ambiente e la rotellina non funziona, il tasto destro del mouse mi permette di teletrasportarmi velocemente laddove io sistemo il cursore che sarebbe il pallino che vedete muoversi quindi se clicco il tasto destro, del mouse si vede quel cerchietto verde, mollo il tasto destro e vengo teletrasportata qua per i movimenti ci sono due possibilità, se si ha il tastierino numerico si usano le frecce su giù destra-sinistra, quindi su per andare avanti, giù per andare indietro, destra per spostarsi lateralmente a destra e sinistra viceversa. Si possono anche usare i tasti di movimento del gioco, quindi V-doppio per andare in avanti, S per andare in indietro, destra per trasportarsi lateralmente a destra e la A per la sinistra. Per ruotare è possibile utilizzare il tasto E, che permette di ruotare in modo eh, non fluido o il tasto Q che permette di ruotare verso sinistra anche se in modo non fluido per questa prima eh, esperienza è sufficiente così per uscire si clicca su Leave e si esce